Salve a tutti, Allora, nel video precedente abbiamo visto come è possibile ripristinare il file originale del nostro, dispo del nostro dispositivo Samsung, adesso vedremo come è, com è possibile fare il root ai dispositivi Samsung, prima di cominciare un bel like e di condividere il video su Facebook, su Twitter, dove volete, basta che questo video cominci a girare, ok continuiamo, Andiamo avanti, voglio dire. Vediamo quali sono i vantaggi del root. allora se siamo convinti ormai di fare questo root la prima cosa che ci serve sono delle informazioni riguardo il nostro dispositivo per avere queste informazioni che sono importanti dobbiamo spegnere il dispositivo e riaccenderlo con il tasto HOM, dovete seguire questa sequenza prima HOM, il tasto volume auto e poi infine il tasto accensione dovete tenere tutti questi tre tasti per minuti contemporaneamente a questo punto vi compare questa schermata da questa schermata dovete, pre... dovete segnarvi conservarvi queste due righe iniziali che sono dati importanti che ci servono per trovare la nuova recovery che andrà a sostituire questa qui andiamo avanti ok innanzitutto dobbiamo avviare il nostro computer e eh, lanciare l'applicazione Odin in modalità amministratore qui nella casella app Dobbiamo caricare i file che abbiamo precedentemente scaricato da internet servendoci dei dati che abbiamo trovato nella schermata recovery del dispositivo Samsung. Il link dove potete trovare questi file ve lo allegherò um, nelle descrizioni. A questo punto sul nostro dispositivo dobbiamo precaricare anche un altro file e quello ve lo, ve lo aggiungerò anche qui nella descrizione che è il file che effettuerà il ROT lo metteremo nella cartella SD di dispositivo ok fatto questo proseguiamo a spegnere il dispositivo ok, quello che dobbiamo fare adesso è riaccendere in modo da download tasto home, volume basso e tasto accensione teniamo premuto tutte e tre Adesso ci, dà la screma, ci, dà, ci dice di proseguire con il tasto volume alto e siamo a download. Adesso non dobbiamo altro che avviare il caricamento dei file sul dispositivo che durerà un istante. Ecco fatto, spento e riacceso il dispositivo che sarà effettuato da Odin questo riavvio. A questo punto Odin non ci serve più, lo spegniamo. Allora, ri rispegniamo il telefonino e andiamo nella nuova modalità recovery. Allora, tasto home, volume alto e tasto accensione. ecco qua ci troviamo in questa nuova recovery se vedete adesso è a colore rispetto all'altra che era in bianco e nero modalità MSDOS non so chi se lo ricorda ok andiamo installa cerchiamo il nostro file che abbiamo installato sul, fa, eh, sulla cartella SD che sta nel dispositivo confermiamo a questo punto tirando giù quelle, lì, quelle freccette diamo il consenso all'installazione di questo ROT ecco fatto adesso riavviamo il dispositivo Ok benissimo, andiamo adesso tra le nostre applicazioni a trovare il file che è stato installato in, nella procedura di recovery. Qui è molto semplice, dovete soltanto dare i consensi al programma man mano che vi richiederà, in italiano soprattutto, non avete problemi a cercare di capire che cosa vi sta chiedendo. Ok, il file è configurato, adesso il dispositivo è stato radicato, c'è il irrotto, però per verificarne che effettivamente è andato tutto a buon fine è possibile installare un software che fa i test, dopo lo potete anche cancellare perché è totalmente inutile. Ecco, avviato il programma, adesso lo effettuerà il test e vi dirà la conferma se è stato davvero radicato. Ecco qua la conferma. Potete ben vedere che è andato a buon fine. A questo punto non dimenticate di darmi il like e di condividere i video. Buona giornata.